Sì, molto brevemente il Movimento 5 Stelle voterà no a questa mozione perché eh, a livello di giurisdizione insomma, il Comune di Roma non c'entra nulla in questo processo e viene sicuramente dopo eh, quello che fa lo Stato. Stiamo parlando di rifugiati per i quali nel 1990 è stato fatto il trattato di Dublino tra 12 Paesi membri che rispetta la Convenzione di Ginevra. E quindi eh, il comune non può iscrivere anagraficamente eh, dei, dei, delle persone che vengono in questo paese senza che sia prima espletata questa formalità quindi bisogna conoscere bene eh, i dettagli di questo eh, fenomeno per poter poi intervenire quindi quello che si chiede è assolutamente illegittimo poi c'è un fattore eh, che, eh, di riflessione che è quello appunto che prevedendo Dublino che il primo paese eh, aderente al trattato dove eh, il rifugiato firma è quello dove il rifugiato tornerà sempre... Eh, questo qui eh, implica il fatto che le politiche determinate dai governi precedenti che hanno fatto dell'Italia un crocevia per tutta l'immigrazione verso l'Europa banalmente ha creato una distribuzione disuniforme dell'accoglienza dei rifugiati nel nostro paese rispetto ad altri paesi europei. Questo è stato segnalato da questo governo più e più volte ma evidentemente non è ancora entrato nell'immaginario collettivo e deve essere un elemento di riflessione per tutti. Grazie.